alla professoressa Gigli perché mi ha dato il modo il che dovevo venire a fare questa lezione mi ha dato il modo veramente di scoprire delle cose che io non conoscevo se non superficialmente cioè il rapporto eh, stretto, molto stretto tra radio e guerra o per essere forse più precisi tra radio, guerra e violenza e eh, ha contrassegnato effettivamente tutto il Novecento ed è questo il tema che voglio sviluppare dimostrando con la prima registrazione che vi faccio sentire adesso. Cercherò di farvi sentire alcune registrazioni per rendere un pochettino più interessante eh, il ragionamento che faccio e poi vi dico due parole come è chiesto anche su cosa faccio nella, nella mia vita. Questo è il suono dell'allarme aereo, delle sirene appunto, eh, che si sentivano a Belgrado nel 1999, eh, che avvisavano i cittadini di Belgrado che stava arrivando un nuovo bombardamento della Nato. Sono i suoni della guerra appunto più vicini, più vicini anche appunto geograficamente all'Italia che noi abbiamo avuto dal 1945 cioè è passato sostanzialmente mezzo secolo. Quell'allarme suonò in mezzo ad una telefonata che appunto a Radio Polare dove io lavoro tuttora stavamo facendo nel 1999 con il corrispondente dell'ANSA a Belgrado, l'ANSA è un'agenzia di stampa, Draghi Petrovic, che non interruppe la telefonata, non interruppe il racconto di quello che stava succedendo, ma ci fece sentire quello che si sentiva dall'ufficio dell'Ansa di Belgrado. Era un rumore così, stringo, persistente, fastidioso, no? quello che avete, eh, che avete sentito, e che è anche antiquato perché ricorda più o meno le stesse sirene che probabilmente i vostri nonni vi raccontano della seconda guerra mondiale. Ed è contemporaneamente il suono con cui mi piace cominciare perché ci lascia immaginare tutto sommato la simmetria tipica delle guerre del Novecento, perché non a caso questo era un allarme che è suonato in una città, cioè ancora una volta non sono stati militari per intenderci, ma sono stati il cioè, terreno di battaglia, dunque anche le vittime erano civili, che è l'elemento fondamentale, diciamo così, dalla prima guerra mondiale in avanti. Campo di battaglia, dove spostato nelle, nelle città, l'alta tecnologia dei militari ma anche i famosi eh, danni collaterali, come è stato detto per molto tempo. La Radio dunque è un testimone, è un media testimone della guerra che racconta la guerra, perché? Perché, come sosteneva Marshall McLuhan, che è forse il più importante il teorico de, de, de, de, della comunicazione, per lo meno della prima parte del Novecento, la radio è portatrice di emozioni suggestioni ci dà delle informazioni ma ci dà anche delle suggestioni noi siamo infastiditi da questo rumore e ci immaginiamo questa fuga ufficio, da una casa, eccetera eccetera, così come è, eh, eh, è davvero succedeva uh, I primi esperimenti di trasmissioni radiofoniche, diciamo così, eh, regolari sono successive alla prima guerra mondiale in realtà la prima radio, diciamo così, di cui si dice ha cominciato a, a, a, a trasmettere con regolarità e nel 1920. Quindi noi non abbiamo sostanzialmente quasi suoni, se ci pensate anche i film erano muti abbiamo le immagini della Prima Guerra Mondiale ma non abbiamo i suoni della Prima Guerra Mondiale. Però vale la pena segnalare quello che eh, un libro che molto prima del conflitto fece un certo effetto eh, venne utilizzato molto dalle elite politiche del, del, di allora questo libro era scritto, stato scritto nel 1895 da Gustavo de Bon Gustavo de Bon era diciamo così un intellettuale francese non c'era tutto tondo perché poi ha fatto di tutto psicologo, antropologo scienziato è, e scrisse questo libro che si intitolava La psicologia delle masse alcuni leader del, eh, leader autoritari supposso, del periodo, eh, si ispirarono a quelle tesi, cioè eh, io devo riassumerle necessariamente in modo molto rapido e magari anche un po' grezzo, mi scuso di questo, eh, Gustavo le Bon diceva le masse sono un gregge, sono simili a un gregge, eh, di per sé sono portatrici di valori distruttivi e negativi, al contrario delle minoranze colte eh, che possono dunque orientare le masse. E, però questa è un'operazione molto difficile orientare le masse in una situazione dove stiamo parlando della prima guerra mondiale adesso dove non esistevano i mass media non esistevano i mass media non solo perché non erano poi così di masse regionale soprattutto per una ragione molto semplice che era nato il gran era altissimo nel 1911 in Italia non sapeva né leggere né scrivere sostanzialmente un terzo della popolazione vado anche qui a pane per non annoiarvi con me e allora cosa è successo? È successo che le elite del potere favorevole alla guerra, quindi interventiste, non, non potevano utilizzare la radio, non c'era ancora, i giornali certo potevano utilizzare, come è stato il Corriere della Sera, eccetera, ma hanno, hanno usato tantissimo la cartellonistica. C'era questo famoso fante di Mausan, eh, che era l'equivalente del famoso eh, zio Sam americano, sostanzialmente, che bucando il cartellone cioè con il dito puntato verso il te ti, ti eh, spingeva a partecipare a questa guerra allo sforzo bellico se andate al, alla mostra di Roverecchio che c'è adesso c'è questa cartellonistica eh, che è diventata impressionante perché quasi tutte le banche che chiedevano dei, eh, dei, dei, dei eh, facevano, eh, davano dei buoni per poter finanziare la guerra, utilizzavano esattamente quell'immagine di Monzano in mille modi. L'Alpino che si arrampicava, il Pante che indicava, il tersaliere che correva, tutti disegnati nello stesso modo. Torniamo quindi alle radio. Perché? Perché la radio è strettamente legata come fenomeno di massa in questo caso, con il fascismo. Cioè l'ascesa del fascismo. Fu sostanzialmente eh, coetanea, parallela a quella della radio. La prima trasmissione dell'URI, perché allora la RAI si chiamava URI, Unione Radiofonica Italiana, è, del è delle ore 21 del 6 ottobre 1924. I gerarchi i fascisti non capirono subito l'importanza della radio, cioè la utilizzarono soprattutto sotto forma di controllo, infatti decisero da subito che potevano solo essere lette le notizie dell'agenzia Stefani, non si potevano utilizzare altre fonti di informazione, ma non la utilizzarono ancora come forma di propaganda all'inizio. Tenete conto che il 1924 è un anno cruciale per Mussolini, cruciale, è l'anno del diritto Matteotti e quindi è una crisi del regime, la prima crisi del regime è veramente importante. Più dei fascisti furono i nazisti, quindi qualche anno dopo, a capire l'importanza della radio, eh, a capire la potenzialità. Eh, la persona che capì di più questo fenomeno fu Goebbels, spero di pronunciarlo bene, Goebbels voleva una radio a prezzi popolari, capì l'importanza di questa cosa e tra virgolette, o nulla, per i nazisti non si poteva spezzare molto, credo che non, non chiedessero, ordinassero. Una radio a prezzi popolari, perché ciascuna famiglia tedesca doveva avere una radio in, in casa. E allora venne, nacque la Vodkfanger, spero di pronunciare anche questa bene, il modello base costava 35 marchi abbastanza, ma sicuramente molto meno dei prezzi di una radio in Italia, dove costava molto di più. Indicativamente un terzo di un'automobile costava una radio allora, indicativamente. Quindi provate a immaginare che cosa dovrebbe dire. Dunque, eh, nel 1935, che è l'unico dato che sono riuscito a trovare, ne vengono venduti un milione e mezzo di modelli in Germania. Quindi sostanzialmente, non dico che in tutte le case c'erano, quasi. La propaganda era tutto sommato un gioco facile. Perché? Perché si basava sulla ripetizione di un messaggio in continuazione e la radio si presta benissimo alla serialità perché io ripeto i giornali radio in corso di una giornata o addirittura faccio delle trasmissioni a puntate per cui posso ripetere il, lo stesso messaggio. La costruzione di un nemico interno, gli ebrei, e di un nemico esterno, in questo caso la Russia perché la Russia? Beh, perché la Russia è bolscevica, naturalmente. Ma non dimentichiamo che stiamo parlando indicativamente del 1935, 1938, 1939, 1940, cioè stiamo parlando sostanzialmente di 15 anni dopo la fine della guerra, della guerra mondiale, dove appunto il nemico era proprio la Russia. In questo caso, la Russia è un e poi dopo c'è la necessità di ridurre, e semplificare l'ideologia nazista. Uno dei meccanismi classici è proprio quello: siccome ci sono dei nemici esterni, c'è un difensore del popolo. Questo difensore del popolo si chiama Hitler. Facile, proprio lineare. Se volete provate a pensare quanto questo meccanismo banale è utilizzato tuttora: creazione di un nemico interno, creazione di un nemico esterno. Arrivo io che. Difendo invece l'interesse del popolo. La storia è troppo semplice? Sì, un po' sì, però se ci pensate a tutta la storia del Novecento è successo tante altre volte. Pensate che eh, Albert Speer, che era considerato l'architetto di Hitler, nel senso della parola, perché progettò anche la scenografia, alcune delle scenografie più importanti, arrivato vivo al processo di Norimberga, disse che la radio- era stato lo strumento con cui 80 milioni di persone sono state private del pensiero indipendente, è stato così possibile sottoporre la volontà di un solo uomo, questo ha detto Sper al processo di Norimberga. Prima del crollo, durante la seconda guerra mondiale, poi ehm, eh, lo stesso Köbers, che era ancora il capo della propaganda, il ministro della, della, della, della, della propaganda e delle comunicazioni, teorizzò la radio, o meglio l'informazione per essere più precisi, come un'arma, nel vero senso della parola. Lui disse le notizie sono un'arma di guerra, il loro scopo è quello di vincere la guerra, non quello di dare informazioni. Questo significa molto semplicemente che le, le battaglie si se dicevano sempre non si perdevano mai, ma poi naturalmente anche tutta una serie di messaggi sul nemico interno e nemico esterno che sono molto... La seconda guerra mondiale da questo punto di vista fu dunque un evento in parte raccontato dalla radio, ma soprattutto la radio fu uno strumento per la guerra. Questo è, è, è un motivo di grande interesse. Allora, la materia tenendo rendo conto è complessa ed è per quello che vado un po' a semplificare, però provate a immaginare.. La radio che forniva, era l'unico mezzo che forniva informazioni, perché non c'era la televisione, i giornali, poi certo. Sì, che uscivano, però ricordiamoci sempre del problema dell'alfabetismo e anche di quanto fosse difficile, magari, eh, comprarli, recepirli, eh, prendere, eccetera. Allora, la radio dava le notizie sulle battaglie, ovviamente, sempre vinte. Le battaglie storicamente si vincono sempre quando ascolti la, la radio, però. Non c'è un confine fisico che impedisce alle altre radio di arrivare in Italia, tipo Radio Londra, Radio Mosca, Radio Algeri. E quindi la stessa battaglia che la radio fascista o la radio tedesca dava vincente, Radio Algeri, Radio Mosca la davano a perdente e allora cominciavano a sorgere alcuni problemi. La radio fu utilizzata per disturbare le trasmissioni, cioè per impedire, come se alzassero una barriera di disturbi elettromagnetici, per impedire che le trasmissioni di Radio Londra, di Radio Jeli e di Radio Mosca arrivassero in Italia. Infine, cosa fondamentale anche questa, la radio fu utilizzata come mezzo di comunicazione tra partigiani e tra partigiani e alleati, cioè le forze alleate anglo-americane che stavano risalendo l'Italia dal sud verso il nord. Quindi l'Arabia ha avuto un ruolo fondamentale, ed è per questo appunto che ringraziavo non formalmente Adesina, Marchetti per, perché mi ha permesso di scoprire alcuni elementi che io non conoscevo. Il problema: qual è? Che non ci sono purtroppo reperti sonori su questo, sono pochissimi, sono rarissimi, per una ragione molto semplice, un problema di costi. La tecnologia che permetteva la registrazione allora era costosissima e quindi eh, noi abbiamo pochissimo materiale. Se ce l'abbiamo però qualcosa di buono lo tiro fuori con una trasmissione che sto facendo. I libri più esaurienti, eh, sì. allora, visto che magari vi serve anche voi se, se vi appassionati la, la materia, i libri più esaurienti sul tema sono quelli di Gianni Isola. Purtroppo però Gianni Isola è uno storico che è morto qualche anno fa. Eh, lui ha scritto un libro fondamentale che si chiama Basta la tua radio che racconta proprio la storia di quei credo Mauro ma, eh, Mondadori Bruno Mondadori scusate Bruno Mondadori editore, non mi veniva bene molto interessante ma anche questo è introvabile purtroppo perché anche lì è una storica che è morta eh, Mauro Piccialuti Caprioli ha inventariato le traduzioni di Radio Londra poi ci arriveremo a Radio Londra capire l'importanza fondamentale se volete capire la seconda guerra mondiale dovete sapere cosa diceva Radio Londra e fortunatamente invece che c'è un, un collega della professoressa che però insegna la cattolica che si chiama Gioacchino Lanotte e che ha scritto due lì, uno già uscito, si chiama il quarto fronte interno il secondo è stato uscito adesso si chiama segnale radio e anche quella è una miniera di informazioni che io non conoscevo perché molte cose sono successe a Milano io non lo sapevo, molte cose sono successe a Milano allora l'importanza di Radio Londra e l'importanza di Radio Londra la scopriamo facendoci sentire questo signore qua si riuscirà a superare vittoriosamente la fase di vita aiutate allora, se vederà, gli aiutate il tuo personaggio ok, ci siamo andati troppo avanti perché scarpia l'automata la voce che avete sentito è conosciuta nei libri di storia come la voce del colonnello Stevens che era una vera cosa è stato al punto che gli americani che sbarcarono in Sicilia nel 43 trovarono delle scritte sui muri della, della Sicilia che il colonnello Stevens. Siccome loro non avevano nessun colonnello Stevens, allora cioè, a chi è questo signore va? Il colonnello Stevens era appunto una vera e propria star, esisteva, il suo nome era veramente Harold Stevens ed era un eh, ufficiale, un alto ufficiale inglese eh, che aveva fatto la tachè del militare dell'ambasciata britannica a Londra lui conosceva così bene l'italiano perché lui era nato in Italia eh, perché la sua famiglia si era trasferita a Napoli nell'Ottocento e quindi doveva sempre vissuto a, a Napoli pur mantenendo la cittadinanza di Londra. il suo compito era quello di raccontare attraverso queste trasmissioni che venivano mandate in onda dalla da, da sede della BBC di di eh, um, Diciamo così, di dare solidarietà alla lotta della resistenza in Italia, ma di mostrare anche un'Inghilterra molto amica, del, in particolare della monarchia, ovviamente eh, italiana, e che è molto disponibile naturalmente a mh, aiutare questa, questa lotta di resistenza moderatamente, è chiaro. Eh, Erano probabilmente i testi che non li scriveva lui. I testi li scriveva Aldo Cassuto, che era un giornalista italiano che eh, per questioni razziali, nel senso dopo eh, il manifesto della razza del 1938, eh, scappò da Trieste verso, verso Londra. E ovviamente erano testi che avevano il bollo, non dico della censura, però l'autorizzazione del Foreign Office, cioè del Ministero degli Esteri eh, Britannico, in realtà di una branca particolare, diciamo così, del, del, del ministero degli Esteri. Ecco, un ruolo importante, a parte il fatto che lì ci furono alcuni dei personaggi più interessanti poi anche del giornalismo italiano, Ruggero Orlando, che voi probabilmente giustamente non potete conoscere, sì. esatto, ma che per noi era fondamentale perché era un giornalista, era il corrispondente della Rai, della Rai in bianco e nero da New York, quindi diceva New York, non diceva New York e aveva questo modo eh, così strampalato per l'epoca di parlare, aveva questa ramoscia trattabile, lo rendeva, come dire, una... a me molto simpatico, però immagino di dire, che... e soprattutto salutava con la mano, faceva così dal video, una cosa che allora nessun giornalista si permetteva di fare, adesso lo Orlando, salutava con la mano da... da, da. iniziò lì, iniziò a, a, a, alla, alla Radio perché è più importante la domanda? Primo, raccontò le sconfitte dei, dei fascisti e dei nazisti, cosa che gli altri non raccontavano. Due, forniva informazioni, un codice alla resistenza. Sono, questo lo trovate sì in rete, ci sono tutta una serie di messaggi stampati. Giacomone bacia Baometto, la brillantina è pronta messaggi del genere che erano dei messaggi in codice che servivano alla resistenza per avere delle indicazioni dei luoghi dove cadevano ve ne so io le armi dove cadevano le derrate alimentari o cose di questo genere e lasciate immaginare ecco ricordiamoci il Marshall McLuhan che parlava di, eh, di sensazioni di emozioni di suggestioni lasciate immaginare un'Italia libera dalla dittatura cioè ti raccontava che era possibile un mondo diverso da quello che tu vivevi Era forza psicologica decisiva in questo momento stabilire quanto fosse diffuso il suo ascolto in Italia è praticamente impossibile, non c'erano indagini d'ascolto, mm. però noi possiamo sapere modo, in modo indiretto da che cosa? Dai verbali eh, di polizia, polizia segreta, eccetera, eccetera, che arrivavano eh, al Ministero dell'Interno, alla Polizia, al Gabinetto della Questura, eccetera, eccetera. Io ne ho trovato un paio. Allora, eh, no, appunti riservati, due di questi sono arrivati a Mussolini direttamente. La grande maggioranza della popolazione rimane influenzata dalla propaganda nemica, soprattutto radiofonica. Cioè fate pensare anche loro, la Repubblica Sociale Italiana aveva paura della Nati. O ancora. Questo è un po' storia che voglio scrivere. La morbosa ascoltazione da parte degli italiani che ritengono vangelo tutto ciò che viene da Londra. Ha gettato il disorientamento nell'opinione pubblica italiana, cioè il questore lo dice: il questore è San Paolo di Verona. Adesso vado, vado a memoria. Provate a immaginare una fonte ufficiale che dice: 'Viandre la dimora, sono altri niente, qui nessuno ci crede più' quello che diciamo. E poi, dopo per comprendere poi ancora meglio il ruolo della dimora in Italia e la sua importanza, dobbiamo pensare a questo. Allora ve lo faccio sentire il governo italiano. Ha la imposibilidad de continuare la linfa de la ruta contra de la historia. Nes de risparmiare ulteriori e integrar iniciativas de la nación, ha chiesto un artificio al general de la nación, comandante en caso de las fuerzas de la nación angloamericana. La richiesta forse contente ogni atto di osticità contro le anglo americani americane deve testare la parte delle porte italiane in ogni i uomini uh, Prima di tutto mi dimentico di dire che queste sono delle registrazioni che mi ha fornito il discoteca di Stato che questo è un sito da andare a visitare se vi capita l'occasione che voce, che, che accento aveva questo signore qua? Però non so sì. non è un musulmine che mi chiamava il guardo ma questo qui mica era Vignano questo qua mica mica parlava con l'accento lignano questo signore qua parlava con l'accento? bimondese e quindi chi era? il re madoglio era madoglio era madoglio allora questa è la registrazione, e importante sapere che è una registrazione, è la registrazione eh, di Badoglio eh, che annuncia l'armistizio. Il problema è che gli italiani lo sapevano già, lo sapevano già da due ore, perché Leila che l'ha detto alle 19.40.30 interrompendo una musichetta, alle 5.30 del pomeriggio Radio Londra aveva già dato la notizia. Quindi, per darvi un'idea anche della, de, de, dei tempi, degli scoop in qualche modo che si facevano anche allora e, e una registrazione al senso della parola perché Badoglio non parlò in diretta in quel momento avevo paura che si impapi nasce perché non sapeva so mica parlare tanto bene Badoglio e allora andava a registrare in una sala attigua un disco la cronaca dice che lo registrò più, voglio, più volte perché sbagliò più volte a leggerlo Finalmente l'operazione giusta eh, cominciò, lo mandarono, lo mandarono lo misolo sui geladischi, che una volta che si usava e eh, si sentì. Ci fu un piccolo problema però, che siccome ehm, erano sì. state danneggiate le, le, le, alcune delle impostazioni dell'Eliar la puntina mm. non funzionò molto bene e non so se nel prima, la prima volta o la seconda volta si inceppò, perché c'era la donna che cominciava a ripetere una frase, perché si era incantato letteralmente il disco. Eh, cosa importante è questa, perché questa è, eh, è la dichiarazione dell'8 settembre, naturalmente stiamo parlando. Il 10 settembre, due giorni dopo, però, cosa succede? Che quello stabile, Zelega, viene occupato dai nazisti, la famosa via asiago, ancora adesso a Roma, viene occupato dai nazisti eh, che lo sequestrano. Eh, i tecnici del, dell'EIA eh, alcuni di loro provano a, a loro volta a distruggere alcuni dei macchinari per impedire che i nazisti possano utilizzare ma non ci riescono fino in fondo Mussolini aveva già una radio a disposizione Mussolini che era stato liberato dal Gran Sasso eccetera eccetera aveva a disposizione di Radio Monaco perché era in realtà letteralmente Hitler era un vecchio ehm, Vagone ferroviario rimesso nuovo che stava alla periferia di Berlino, da, da cui trasmetteva Radio Monaco. E trasmetteva, era una radio fascistissima, proprio eh, truculenta, diciamo così. A fine settembre nasce la Repubblica Sociale Italiana, per essere più brevi nasce il partito fascista repubblicano, di conseguenza anche la Repubblica Sociale Italiana. E a quel punto Mussolini decide che non può più essere schiacciato sui nazisti, come immagine, e allora cosa fa? Porta l'EIA a Milano, che diventa EIA rsi, Repubblica Sociale Italiana perché no? Perché capiva che Roma sarebbe stata in tempi abbastanza rapidi conquistata dagli angloamericani Quindi spera che a Milano arrivino più tardi e qui appunto. Inizia la vera e propria guerra dell'etere, che è una parte diversa ancora della, della discussione che dobbiamo fare. Scrive Gioacchino La Notte: Nel periodo che va dall'armistizio alla liberazione, lo spazio elettromagnetico sopra l'Italia divisa, perché gli alleati hanno già arrivato in parte, in una parte dell'Italia, è percorso da segnali emessi da diverse radiotrasmittenti che non hanno obiettivi editoriali. Dalle stazioni partono e arrivano messaggi in chiaro o cifrati, quello che dicevamo, Giacomone, cioè Baciano Metto, eccetera, eccetera. Dalle stazioni poi arrivano le comunicazioni su dove devono arrivare le armi, i eccetera. E eh, gli anglo-americani si servono di eh, strutture mobili, cioè di veri e propri camion, eh, con delle antenne che servono proprio per eh, agevolare gli spostamenti delle truppe quindi abbiamo questi enormi cani che si girano per tutta l'Italia che risalgono per tutta l'Italia dalla parte adriata e dalla parte teorica. Eh, e che accompagnano eh, la, la, la quinta armata l'ottava armata abbiamo delle piccolissime radio che vengono eh, utilizzate dai partigiani per tenere i contatti appunto con, i, con, i, con gli alleati cioè guarda che io sto sparando lì non è che adesso tu arrivi e spari contro di me perché sto operando lì non ho in poche parole e, um, e alcune di questi, eh, eh, queste radio poi avranno un ruolo anche per provare a disegnare l'Italia diversa, ma di questo ne parleremo tra un secondo. Perché vi voglio parlare della nascita di radio, nel vero senso della parola. La prima radio che nasce in Italia libera, su questo c'è un po' da discutere, però probabilmente è Radio Palermo. Allora, arrivano gli americani, stiamo parlando di agosto 40, eh, luglio, agosto 43, il 6 agosto 1943 comincia a funzionare Radio Palermo. A dirigerla sarà un giovane sergente dell'esercito del, americano, in particolare della barca dei servizi segreti della Psychological War, in realtà per essere più precisi, che si chiama Misha Kamenetsky. Misha Kamenetsky. E Adagio Di Marchetti ha già sobbalzato perché dice: io so chi è Misciacaneeschi', e ci credo che lo dovesse sapere sì, perché questo giovane sergente americano Misciacaneeschi, che in realtà era di origine russe ebrea, noi in Italia l'abbiamo conosciuto come Ugo Stille, ed ha fatto il direttore del Corriere della Sera. Eh, mano a mano che le truppe italiane. Le truppe anglo-americane, chiedo scusa, risalivano, cioè da Palermo verso nord, però andando nella zona terrenica da questo punto di vista, poi spiegherò perché è per della zona terrenica, eh, riaprivano delle radio. L'altro caso il più famoso è Radio Napoli. Perché è famoso Radio Napoli? Perché buona parte dei redattori che stavano a Radio Palermo, compreso Miscia Caneneschi, sono stati poi spostati a Radio Napoli perché veniva considerata più importante dal punto di vista strategico per la, la copertura che riuscivano ad avere. A Radio Napoli hanno lavorato personaggi come Francesco Rosi, regista, Maurizio Ferrara, Carlo Giuffre, Raffaele Capria, Domenico Rea, Giuseppe Patroni Griffi. Stefano Banzina, non è quello dei panettoni sullo di loro qua. Mario Soldati e Leo Longanesi. Tutti gli intellettuali che hanno avuto un ruolo, soprattutto diciamo così, anni 50-60, arrivati fino agli anni 70, anche adesso c'è la capria, l'abbiamo intervistato ieri credo su una napolitano, quindi ehm, è e passo. Poi c'è una storia bellissima, incredibile, io questa non la conoscevo minimamente, Radio Sardegna allora anche qui stiamo parlando sempre del 43, Radio Sardegna è importantissima no? perché è stata la prima radio al mondo a dare la notizia che era finita la guerra è stata la prima radio al mondo a dare la notizia che era finita la guerra perché un marconista, ah, eh, eh, parla di marconisti ma no, forse non sapete cosa sono i marconisti è la ragione, chiedo scusa, il marconista è il nome in, in gergo dei militari che eh, eh, usano i telegrafi una volta il telegrafo era fatto linea, linea, punto, punto, punto, linea, eccetera, eccetera, eccetera ed era un sistema di comunicazione molto rapido ma che aveva bisogno di come dire, una preparazione particolare per, le, per ascoltare i messaggi. Poi Marconista è diventato anche il modo di dire quelli che intercettavano i messaggi degli altri. Ecco, un Marconista ha intercettato un messaggio fra. Eh, la, diciamo così i militari tedeschi, i militari americani che stavano trattati, i russi che stavano trattando la resa scusa ha capito che gli americi, i tedeschi si erano arresi ed è stato il primo a dare la notizia Radio Sardegna, due ore d'anticipo rispetto addirittura a Radio Londra Radio Sardegna nasce in una grotta a Bortigali se andate a vedere su Google, tu hai Google ha acceso? Povera delle torpide ho poca batteria, poca batteria non ce la fai. Credo sia un paese sconosciuto in Sardegna dove c'erano queste grotte. In realtà venivano trasmesse dalle grotte perché pensavano fosse il modo più sicuro per difendersi da attacchi aerei. C'erano fuori l'antenna, rubavano da un carro armato il sistema di trasmissione, bastava quello per trasmettere in posti molto lontani. L'anima di Radio Sardegna era un certo Iader Jacobelli che per molti anni che loro non hanno conosciuto, che per molti anni è stato uno dei nostri cavalli di battaglia perché era l'uomo della Rai che faceva le eh, tribune elettorali faceva televisivi il i televisivo e nell'orchestra che poi organizzò Radio Sardegna suonava un certo Ferdinando Buscaglione perché Fred Buscaglione allora si chiamava Ferdinando, non era ancora Fred. Quando Emilio Lussu ritornò da Roma in Sardegna, la prima radio in cui fece un'intervista, un'intervista famosa perché era saluto il saluto ai Sardi, fu avuto Radio Sardegna. Vado velocemente perché sono poi gli annulli. Arriviamo a Radio Bari, cioè parte quindi Adriatica. Radio Bari è una radio che in realtà andrebbe trattata a sé stante. Perché? Perché eh, per un motivo molto semplice, anzi per due motivi molto semplici, uno tecnico, era una radio potentissima, cioè era una radio che lei aveva potenziato a suo tempo, che ehm, non era stata danneggiata da bombardamenti e e quindi trasmetteva sostanzialmente un'area molto vasta del territorio italiano. Italiano ma anche, attenzione, Balcani, la di Bari serviva perché era la proiezione diciamo così, italiana verso i Balcani, no? verso la Grecia, verso la Jugoslavia, Slavia, l'Albania, eccetera. Ma prima anche naturalmente un pezzo d'Africa. Secondo, perché Bari è geograficamente vicino a Brindisi, che fu la tappa del, diciamo del governo Badoglio, appunto, Verve, eccetera divenne molto importante anche perché a Bari c'era un signore che si chiamava Benedetto Croce che era forse l'intellettuale più famoso non solo in Italia, ma proveniente all'estero, cioè è italiano più famoso all'estero, aveva molti contatti con Londra, con, con eh, diciamo così, la cultura anglosassone. Pensate che a Bari si svolge il primo congresso dei partiti antifascisti il 28 e 29 gennaio 1944. Cioè provate a immaginare che nell'Italia occupata, una parte dell'Italia occupata, a Bari si poteva invece avere i capi del Partito Comunista, del Partito d'Azione, del Partito Socialista, tutti in un unico posto, in un teatro, tutti assieme a discutere di come sarebbe stata l'Italia del futuro. Maledizione, noi non abbiamo neanche una registrazione di quel convegno perché i redattori di radio Mari erano andati lì a fare la registrazione, ma gli americani e gli inglesi glielo impedirono. Pensarono cioè che era troppo presto dare questa idea, non, non potendo controllare cosa si sarebbe detto in quel convegno, in quel congresso avevamo paura a mandarlo in diretta risultato? abbiamo, credo, qualche minuto di Benedetto Croce che apre i lavori e basta, non c'è nient altro nient'altro o perlomeno negli archivi non, non si trova nient'altro eh, anche lì si coagulano eh, intorno a queste a quest esperienza di Radio Bari alcuni personaggi molto famosi un certo Aldo Moro gli dice qualcosa? Aldo Moro, sì eh, Anton Giulio Maiano e Ubaldo Lai che sono due attori una persona molto importante per il giornalismo, eh, è un nome poco conosciuto, quindi siete autorizzati a non sapere nulla di lui, però è molto importante perché fece dei libri molto interessanti su cioè proprio la pratica giornalistica Antonio Picone Stella, eh, che poi lavorerà e fece addirittura il an Antonio Piccone Stella, interessante perché fu l'autore di un vero e proprio manuale che ancora adesso credo sia in uso nei sedi della radio, cioè dove tu devi avere questo manuale per del buon giornalista, no, diciamo così. E poi c'era un signore che diceva, eh, che parlava con questa voce. Distruzioni del capocarto, patrioti di tutte le case, Leggiamo ora a tempo di dittatura le istruzioni particolarizzate date dal parcheggio generale del Gerrara-Vescandas de Gerrara de per un attacco concentrato contro il sistema di comunicazione del nemico. Quando il nemico è originata, il suo sistema di comunicazione diventa arteria vitale per il suo organismo. Patrioti, noi dobbiamo tagliare questa arteria vitale. Se gli ordini per non giungono in tempo, si corre il rischio di rimanere isolati. Se le richieste di aiuto e i suoi rinforzi non arrivano, la risposta giunge più presto. Cominciate con i casi telefonici. Questo giorno si chiama molto Sua. Arnoldo Fua è un grande attore, morto recentissimamente, ed è stato per Radio Bari, ma poi anche per Radio Napoli, eccetera, eccetera la voce, e in effetti era una voce straordinaria, adesso questa registrazione purtroppo ho avuto andatevi ascoltare come recitava Dante o l'altro e rimarrebbe veramente distrutto, ho scelto questa registrazione di un minuto per dire che Radio Bari è una radio combattente, cioè era una stazione di guerra. I resoconti che noi abbiamo, cioè i testi scritti, sono di eh, attacchi violentissimi. cioè Lì si davano nelle radio, radio napoli, radio umane, eccetera, si gli ordini per ammazzare i fascisti, i nazisti. Non era una radio, come dire, culturale. no, Si diceva bisogna boicottare le linee. Andate e tagliate le linee del telefono. È una radio combattente a tutti gli effetti. Questo è importante saperlo perché appunto eh, come dire, ci conferma questo quest'idea che ho cercato di trasmettere, cioè la radio è stata anche un'arma nel vero senso della parola, perché lì c'era da combattere, e le radio si sono schierate. Con il giugno del 1944 si arriva alla cosiddetta liberazione di Roma, la sede dell Aie, dell Aie, dell Aie, che, scusa, che nel frattempo però è stata questa volta, sì, semidistrutta dai semi nazisti, prima di andare via, ha tagliato le linee del telefono e tutto il resto, viene occupata degli angoli americani e dei italiani litigano anche tra di loro su questo abbiamo un po' qualche traccia di litigi e di gelosie e lì si comincia a impostare già la radio della nuova Italia ecco immaginatevi che le radio hanno anche questa funzione di provare un po' a immaginare la fine della guerra in qualche modo il primo giornale radio eh, dell'Eia de liberata a Roma lo dirige un certo signor Vittorio Veltroni che è il papà di Walter Veltroni che è stato tra l'altro il primo che ha diretto anche preso la telegiornale per pochissimo tempo della RAI perché poi credo per non morì subito dopo però fu il primo di, non so se è il direttore o responsabile se non ricordo le battaglie radiofoniche cioè la guerra dell'etere si sposta quindi non più da Roma ormai liberata ma si sposta sempre più a nord e qui c'è una storia che riguarda anche Milano che io di quella realtà non conoscevo più Ricordo Gioacchino La Notte, Radio Milano, che diventa la radio diciamo così dei Repubblichini, è solo il punto focale di un vero e proprio network organizzato dalla Repubblica di Mussolini. In questa piccola galassia di emittenti satellite si collocano radio muti, radio falco, radio fante, radio tetra e radio baita. Per ciascuno di loro bisognerebbe raccontare, avere un'ora a disposizione, non ce l'abbiamo e quindi vado veramente molto veloce. In alcuni casi, tipo Rado Muti, dal nome di Ettore Muti. Ettore Muti era un capo dei fascisti milanesi ucciso. In suo nome nasce una branca della polizia eh, particolarmente violenta che a Milano fece stragi, torture, di tutto. La sede della brigata dei Tre era l'attuale piccolo teatro di Milano. Da questo punto di vista era una bellissima scelta perché si estraeva Paolo Grassi, perché subito dopo la liberazione dissero noi vogliamo quella sede lì per riaprire la cultura a Milano. Non vogliamo un teatro normale, vogliamo quella sede lì. È una scelta coraggiosissima. Radimuti era sostanzialmente pensata per dividere, eh, per mettere in cattiva luce gli occupanti. Cioè, dicevano che avevano i negri, anzi anzi i negroidi, arrivano i negrodi, cioè i soldati americani, i e violentano le donne italiane. Questo era più o meno il tono delle trasmissioni che noi abbiamo avuto. Non funzionava. Cioè, gli italiani non credevano più a queste cose. E infatti Radimuti finì. Di trasmettere molto velocemente. Dopo altri tentativi fu estremamente interessante l'esperienza di Radio Tevere. Perché? Era molto sofisticato questo tentativo. Radio Tevere era un fake, diremmo adesso che si occupa di Twitter sempre stato stampato, cioè un falso. Radio Tevere era in realtà registrata in una sede dell'EIRA a Milano che ho scoperto recentemente dov'è, adesso è una scuola, eh, che eh, fingeva di trasmettere da Roma occupata dagli americani. Ma a differenza di Radio Muti, che provava a mettere in rilievo gli aspetti eh, razzisti, i no? droghi, le violento le, le donne, eccetera, eccetera, provava a disegnare un'Italia un pochettino più libera più soft dove sì, certo, bisognava stare attenti agli alleati, ma con loro magari si poteva anche parlare e progettare anche un, un futuro diverso magari insieme alla parte sociale del fascismo questo era il tentativo politico c'è cioè una sorta di accordo siate sì, conto che Mussolini per disse per molto tempo che voleva iniziare una trattativa con il cardinale Schuster a Milano proprio in questa chiave dice, ma no, guardate, se mi lasciate libero e non la uccidete i miei gerarchi e poi mi ritiro in Baltellina, vado in Svizzera, vado a qualche parte l'importante è che le conquiste sociali del fascismo rimangano in vita il CLN disse no non esiste sappiamo come andrò a finire quello fu un tentativo di questo genere e per renderlo credibile Radio Tedere fu una radio che metteva il jazz americano cioè il jazz vietato lo mettere in onda invece. Addirittura Marcello Marchese, un personaggio che voi giustamente non conoscete ma che fu molto importante nella storia degli anni 50 perché lui fu il gine Michele degli anni 50, per intenderci insieme, cioè un umorista finissimo, fece delle tradizioni antifasciste in qualche modo, cioè che prendevano in giro il regime dentro la Bibbia addirittura, in alcune di queste situazioni, i reddere fingevano di essere stati scoperti <coughs> dagli anglo americani, per cui dicevano non siete avanti, dobbiamo chiudere le trasmissioni, ciao ciao! e finiva la trasmissione, non era vero, perché è tutto registrato nei sotterranei di questa scuola qua, che c'è ancora a Milano. E Gioacchino Lanotte conclude questa sua analisi dicendo è una radio nata per difendere il vecchio regime che invece paradossalmente finisce per risultare molto più vicina al paese che gli italiani avevano davanti cioè con la fase di passaggio per i tecnici dal fascismo alla liberazione molto breve molto avventurosa ma purtroppo non abbiamo molte tracce, l'esperienza di radio prettamente partigiane effettivamente partigiane, radio Cora la radio del partito d'azione di Firenze però venne scoperta subito e fece anche una brutta fine eh, le persone che l'avevano la, eh, la messa in piedi e poi invece la storia molto interessante, molto bella di radio libertà Radio di Gaddafi, una radio eh, che trasmise per qualche mese, 44-45, però in maniera molto discontinua, a Sala di Elese. El eh, il luogo che era a pochi chilometri da Villa Schneider, sempre lì Villa Schneider, era la sede dove i nazisti avevano messo in piedi Radio Baita, appunto per l'altra esperienza di Radio che doveva disturbare e doveva dire che arrivavano gli anglo-americani che erano cattivi, sporchi, diventavano le donne, eccetera, eccetera. Eh, radio Libertà, la radio, eh, è estremamente interessante perché per esempio eh, faceva eh, attraverso eh, una piccola orchestrina, questo lo, lo, lo, lo racconto i partigiani che vi hanno preso parte, una piccola or orchestrina organizzata sul posto, cioè una chitarra, una fisarmonica, questa una sigla d'apertura leggevano i, i propri dei partigiani eccetera eccetera chiudevano la sigla di chiusura era sempre questa piccola orchestrina che in diretta faceva dei brani e chiudevano con addirittura in volte con una favola per i bambini un'esperienza provate a immaginare cioè siete nascosti in una baita di, in mezza montagna con i fascisti e i nazisti che stanno arrivando tu hai addirittura il tempo di pensare a una fiaba con cui le lavorano una cosa romantica, poetica, come disse, molto bene. Allora, questa guerra delle lettere si chiude eh, nel, nel 28 di aprile 1945 con questo annuncio. Quindi, a radio Venano di, di Branca, volontari della libertà, siccome i parolini fiosi e gli estetici, di Nesdegre, Combo, di Mussolini, Pavolini, Berlino, Faci, forza, Gatti, taquano, giornalista delle regine, fondendo della feroce fattoria, futurista e imperialista, della veraci e di un artigianato di due importanze, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo. In 44 secondi, di fronte a chi ne va la vera, cioè, guarda, immaginare a come. Noi adesso abbiamo tutto il clamore e sopra le righe, no? il tono sopra le righe che ci mettiamo ad ogni, eh, ad ogni trasmissione radiofonica, ad ogni trasmissione televisiva per dire che era stato ucciso Muscolini, ci hanno messo 44 secondi. Prendi. Cioè Io sono rimasto eh, da, come dire, eh, cultore della materia, sono rimasto impressionato dalla freddezza di cui è stato dato questo annuncio però lo scopo di questa lezione è indagare sul rapporto radio-guerra-radio-violenza e allora dobbiamo andare avanti perché la seconda guerra è finita parte del, di queste eh, eh, dimensioni di propaganda che ho cercato di parlare prima si sono spostati alla televisione durante la guerra fredda eccetera ma eh, diciamo che la radio è stata fondamentale in almeno altri tre episodi di violenza trattino guerra che, con cui voglio andare a chiudere eh, la radio è stata fondamentale, per esempio nell'ex e in Ruanda, quindi balziamo veramente andiamo 50 anni dopo, magari le differenze di questi due episodi ci sono dei tratti comuni. Eh, Joshua Assarenti, che è un sociologo, che ha scritto, eh, ha, scr ha scritto in un libro collettaneo che è uscito da Utter nel 2006 che si chiama Violenza, si intitola Violenza Senza Legge. E per esempio ricorda che la propaganda estremista serba stiamo parlando dell'ex Yugoslavia, partì nel 1800, 1986 scusa, con un memorandum sulle condizioni sociali della Jugoslavia redatto da 16 accademici, un memorandum che diventò poi una, il manifesto ideologico di tutta la destra estremista serba. Eh, la radio fu un mezzo fondamentale per parlare, per propagandare questa, questa notizia e eh, uno potrebbe obiettarsi sì, ma in una realtà federalista o federale come quella dellex Jugoslavia eh, non era possibile probabilmente non tutte le radio la pensavano in questo modo sì, è vero peccato che nel 1990 prima di cominciare la guerra i ci decise con una legge di avvocare a sé tutte le radio e tutte le televisioni e quindi ci fu il monopolio nel senso della parola cioè il messaggio era unico anche nella versione dello Stato esattamente quello che successe nel 1990 in Ruanda con la pubblicazione dei cosiddetti Dieci Comandamenti dei Bautu anche questo era eh, un documento scritto da estremisti eh, ruandesi. Eh, e che in entrambi i casi, sia quello serbo sia quello ruandese, raccontavano esattamente quello che Cobbes aveva teorizzato a suo tempo: devi creare un nemico interno e un nemico esterno, devi, devi presentare. Il, il, il, il tuo leader, diciamo così come l'unico vero Balduardo a ah, questo l'arrivo dei, dei cattivi. Nel caso del Ruanda ha avuto ruolo l'estrema violenza, anche del, de, delle parole, la scelta delle parole che sono state utilizzate. E eh, c'è un motivo eh, per, eh, perché è stata utilizzata la Radio in Ruanda. Eh, probabilmente perché lì la, eh, diciamo così, la tradizione orale è molto più radicata di quello che come dire, possiamo immaginare noi, ha un ruolo molto più importante e dunque quel tipo di medium, la radio, cioè la voce, cioè il suono, ha un effetto maggiore. Uh, tra l'altro, anche questo ho scoperto grazie a questa lezione, uno dei eh, direttori di questa radio è un signore italo-belga, è l'unico italiano condannato alla Corte Penale Internazionale, ma già liberato. Cioè un milione circa di morti ci sono stati, mi si è arrivato con 9 anni, 120.000 morti ogni anno. Allora, io vi direi di ascoltare adesso questo breve passaggio, poi diciamo due parole su questo. E qui lo che sta dicendo, per fortuna, lo sono segnato, non è che conosco la lingua, per nostra fortuna i tuzzi non sono tanti. Avevamo stimato che fossero il 10% della popolazione, adesso sono solo l'8%. Cioè, è già iniziata la strage Vediamo ancora. Qui dice questa carta dice rallegriamoci fratelli gli scarafaggi che questo è il termine con cui eh, gli Uto definivano i tuzzi eh, rallegriamoci perché gli scarafaggi sono stati sterminati rallegriamoci amici miei Dio non è mai ingiusto <susurra> e infine qui riprende a parlare lo speaker e dice se sterminiamo tutti gli scarapaggi nessuno al mondo ci può giudicare ci sarebbe da parlare a lungo su questo tema ma io prima di venire a questa lezione ho chiesto al mio collega Raffaele Masto che è stato in Ruanda immediatamente prima ed è fermato si è fermato, è, si è fermato ahimè, a vedere quello che era accaduto e, e lui mi diceva eh, confermava tutto quello che gli stavo dicendo adesso, cioè che la radio, il voce delle mille colline radio il voce delle mille colline mi sembra, era molto ascoltata ascoltatissima, il linguaggio era quello il linguaggio era quello cioè, eh, tutti gli altri definiti scarpaggi in, in qualsiasi cosa giorno la notte ci sono definiti così e ho chiesto se c'era una componente religiosa di tutto questo no, c'è una componente sostanzialmente, la giustificazione è, in è stata economica sono arrivati loro, che sono pochi e però sono quelli più ricchi che ci stanno rubando il terreno però, um, non c'è, non c'entra diciamo così non c'è una componente islam, cristiana, ed altro, completamente inesistente vado verso la conclusione perché eh, vi ho fatto sentire questo, perché sempre Joshua Massarenti questo sociologo che ho citato prima, dice che, certo, la propaganda violenta delle radio, delle televisioni, delle radio in questo caso, non è una ragione esauriente per spiegare questo massacro, perché non basta dire ammazziamo il carapace e allora tu prendi e esci e te ne vai, no? Non, non è così. Allora, dice Massolenti, parole testuali, le incitazioni dei media massacro non hanno sempre spinto automaticamente i ruandesi utu a trasformarsi in carnetici, né i servi a sostenere concretamente la eh, politica espansionista di Milosevic. In entrambi i casi, le concause, vi dico io, eh, lo aggiungo io per, per semplificare, sono state le difficili situazioni sociali che hanno fornito terreno fertile per gli slogan razzisti e le minacce fisiche che direttamente o indirettamente colpivano la gente comune, che poi tirano fuori il macetto, o l'inferno andava avanti. A uccidere i vicini di casa, cioè la componente della minaccia fisica non è assolutamente secondaria, cioè non basta l'ideologia e la propaganda. Eh, Johan de Klander è un giornalista belga che ha deciso di andare in Ruanda per curare quella comunità, quella gente, eh, usando gli stessi mezzi che l'avevano fatta ammalare, cioè la radio. Ha creato una radio insieme a un G olandese che si chiama PANOS. È una ONG molto interessante, noi lavoriamo abbastanza con loro. E, e hanno creato questa radio antirazzista, la potremmo definire adesso, che si chiama Rwanda Reconciliation Radio. è interessante quanto ha dichiarato Flander in un convegno che abbiamo organizzato come radio popolare qui a Milano nel 2005. Ha detto: Il progetto è largamente basato sulle teorie di un americano, Erwin Staud, che nel 1944 lui e la sua famiglia finirono ad Auschwitz, lui si salvò e da allora ha passato tutta la vita ad analizzare i meccanismi del genocidio. E lui ha messo, è una teoria naturalmente, ma lui ha messo insieme questi elementi, gli indicatori sono sempre gli stessi. All'inizio c'è una situazione di vita non semplice, una crisi, difficoltà economiche, la gente ha difficoltà a tirare avanti, in generale si trova di fronte ad un quadro politico un po' complicato, caotico una carenza di leadership e di democrazia effettiva a spinte disordinate per uscire da questa situazione su questo si mette una serie di fattori più specifici per cui un gruppo comincia a stigmatizzare un altro a deumanizzarlo guardate questa deumanizzazione scarafaggi ma la stessa cosa l'abbiamo dicendo del nazismo no? e quindi a dire che se questo gruppo potesse essere eliminato sarebbe la fine della situazione difficile cioè, adesso andiamo fuori i Tuzzi e che abbiamo il certo problema. Io trovo tutto questo ovviamente inquietante, però vorrei concludere con una nota parzialmente ottimistica, perché la radio questo è uno strumento di pace. Abbiamo visto come è stata utilizzata in tutto questo, uh, questo secolo per promuovere la violenza. Nel 1991, allo scoppio della prima guerra del Golfo, fu uno degli strumenti per promuovere la pace. Quella guerra, quella del 1991, Uh, ma anche la seconda guerra del Golfo, quella per intenderci che New York Times definì la eh, guerra dove c'era un'altra superpotenza rimasta in vita alternativa al pensiero unico che era l'opinione pubblica, vi ricordate del famoso editoriale del New York Times, anche nel, nel caso della prima guerra del Golfo la maggioranza delle popolazioni, delle nazioni coinvolte era contraria alla guerra, ce cioè lo ricordiamo bene anche in Italia, lei elite no, e infatti faceva la guerra. Allora, per provare a dimostrare la contrarietà della, della popolazione italiana alla guerra, viene in mente a noi, della radio popolare, di utilizzare la radio. Sappiamo fare questo, ma sappiamo fare molto altro. Il linguaggio unificante della musica. E allora facciamo questa operazione. One, two, three, per la pace centinaia di migliaia di persone che in questo momento stanno amplificando questa canzone contro la guerra l'idea è, è era molto semplice cioè utilizzare questa canzone questa famosa conosce giornata di successo che aveva la faccia una possibilità chiedeva a tutte le altre navi di mandarla in onda esattamente lo stesso radio e che era mezzogiorno e ho detto io di ricordare che sono E funzionava solo nel momento in cui molte altre radio riprendevano questo tipo di operazione, se no, non avrebbe funzionato. Perché ci rendiamo conto che tantissime radio, anche le radio commerciali, che voi probabilmente adesso accettavano questa proposta. Tutte i mm. principali italiani <Sport>. accettavano questa proposta in perfino la RAI Torno all'FM, però, appena è in porto, ancora un altro, più ufficiale, non è una domanda che ho in questo momento con molta intensità, anche se l'Izzi centro non è stata praticamente vicina a tutti, con un po' di fortuna, però la canzone, l'altra è la canzone di John Lennon, sono state ascoltate le piazze dell'uomo, le decine di chigali iscritti che la stanno affollando con una meccanismo apposto sul pezzo di una nave al centro della piazza alla quale sono attaccata dalla violina e sono state portate le note della cazzola e sono state notte le mani e alcuni ho che potrebbe essere trazione della Rai in Femme. Inoltre, a scannalare come si dice il certo, cioè da spostarsi di frequenza, <ride> in quanto, in quanto, in quanto fondamentale qui in questo caso, dall'alleanza... <ride> la la esatto fondamentale l'alleanza che stringemmo con Radio A, che allora era Radio Cinescolato, la radio della Curia milanese, eh, don, don Franco Cecchin, che adesso fa il prete di Crocena. Io non, io non lo sapevo, ma c'era il prete di Crocena, cioè che veniva con il Crocena in generale, che era direttore di Radio A e aderì entusiasticamente alla cosa. La cosa molto divertente fu il tono che il 15 gennaio 1991, che contemporaneamente è un'idea che è partita quasi in maniera informale e che ha trovato d'accordo, sbaglio che ha avuto volevo è stato molto anche il giro tutti noi lo facciamo, l'abbiamo fatto tutti, molto. L'importante come diceva giovane a pagare. Questo era, era l'INS, era il DJ che era, loro avevano lo mandato in onda la televisione. Tutto questo per chiudere e dire che eh, non riuscì effettivamente a fermare la guerra, questa iniziativa che facevo, ma dimostrò perlomeno che eh, la radio non è solo uno strumento utile alla guerra di propaganda. Ma è una questo è uno strumento anche di pace. Grazie. un po' interrogare. Eh, quando tu mi hai detto che per radio, per lo di radio uh, non ci sono di dati, è vero? Però, se voi interrogate, non so, vostri nomi, i vostri nonni, forse non vi si no, ecco, so, mia donna mi raccontava che tutti si abbunavano nelle case perché non tutti avevano la radio, chiudevano persiane, delle, eccetera che stavano ad ascoltare quindi era un fenomeno davvero molto diffuso e i risultati si sono chiesti adesso, non so che ore sono perché... sono le 10 sono le 10 eh, qualcuno di voi vuole fare una domanda è stata davvero una lezione bellissima e trovo anche un po' emozionante no? questa storia degli uni che poi i meccanismi sono sempre gli stessi adesso noi in Italia abbiamo un periodo di difficoltà economica sociale, politica ed ecco che qui eh, sorgono eh, varie voci di razzismo quindi eh, è contro i rompi, contro i ebrei e contro questi, questi poveretti che attraversano il mare per, Yeah, that's con me è molto significativo. Chi ha visto? Chi ha visto a te guarda? E magari se avessimo tempo al tea potremmo far vedere anche agli altri. Anche altre Altre domande, altre fondo Il fondo, forza Ci dica. Sì. Sì, l'ho visto. Ah, è una sì. sua. Voglia. E la solo per dire, eh, non l'ho portato perché eh, ci avrebbe portato un po' fuori strada. Se voi riuscite a trovare anche The Agronomist, un altro film, è una storia fantastica, questo sì di una rabbia, nel senso della parola, eh, del dell'unico leader, diciamo così, eh, haitiano che ha cercato di combattere la dittatura dei dei Duvalier eh, attraverso una radio. Eh, il dato è estremamente interessante perché è un, è un documentario di Dan, che quindi è un regista di primissimo piano. La sua figura è fantastica, è veramente molto simpatica e la cosa fondamentale in quel caso è che lui ebbe l'idea geniale non solo di parlare eh, di cose concrete con la sua radio, ma di parlare in creolo. Cioè, i di parola francese e lui disse no, io parlo in crevo, io parlo, quello, cioè, parlo con la lingua del popolo. Oh, eh, Quello è un dato importante, però ci avrebbe portato sulla strada della, del linguaggio utilizzato e allora io ho detto no. Presciò volevo farla troppo lunga, comunque sì, si può stare sicuramente. Anche in uh, Guzmán in Vietnam fanno vedere il video della però non tanto per spiegare, cioè aggiornare le truppe sull'andamento della guerra ma per dire auto-morale delle truppe in modo molto simpatico sì. Eh, sì, anche sì, no, per dite se, se c'è un'altra domanda, se no facciamo un voto e risposta eh, come... Voto risposta perché loro... E' una questione anipotica, facciamo una commissione anipotica cioè, un sì. Eh, sì, anche quello non l'ho voluto, come dire, ma sì, informate a pensare, non lo puoi sapere naturalmente, ma la radio è un ruolo fondamentale appunto proprio per tirare sul murale del tutto, In molti film tu senti che cosa? Senti in lontananza Lily Marlene. Lily Marlene era una canzone che in realtà era una canzone che raccontava una prostituta. Mm -hmm. Siccome questa prostituta era così bella e, e la prendevano tutte le stelle sotto quel lampion, eh, diceva così, la, traduzione, la traduzione italiana diceva così, importante. Ehm, certo, cioè, sì, tiene alto morale, il problema è che tenere alto il morale a volte passa attraverso la deformazione della realtà, cioè io taccio le sconfitte. questo è la fregatura. Eh, noi a scienze politiche un altro corso abbiamo fatto vedere eh, Good Night and Good Light che si parla di che è un'altra guerra, quella contro il macchiatismo e lì però si parlava di televisione, adesso il discorso era lo stesso un'arma, un, un mezzo di comunicazione usato come arma arma non nel senso letterale ma per eh, dire uno strumento per opporsi al fenomeno orrendo qual è stato quello del macchiatismo io volevo chiedere, secondo lei qual è l'importanza della radio oggi in uh, conflitti come quello dell'Ucraina oppure quello in Iraq, sì, se c'è stata se la, se la radio ha un po' più importante ad esempio. In Siria prima che nascessi l'ISIS, quando si combatteva con l'Assad e in Ucraina quando si lottava a Maidan oppure addirittura a Hong Kong in quella presenza. Ottima domanda, non esistono dei dati, eh, non esistono dei dati nel senso che in situazioni di guerra è molto difficile trovare dei dati che siano poi effettivamente credibili, non basati diciamo così delle sensazioni. Eh, da quello che posso capire, ripeto, da cultore della materia, non da uno ha dei, dei numeri dei dati, credo che il ruolo delle radio sia eh, decisamente minore in tutti i fenomeni di violenza o di guerra diciamo così, negli ultimi eh, dieci anni, da quando eh, c'è stata la vera e propria esplosione dei social network. I social network hanno sostanzialmente sostituito eh, la funzione che aveva la radio. Mi spiego. Eh, la radio, a differenza della televisione, è un oggetto che si poteva portare con sé con grande facilità e poteva anche essere. Eh, si può trasmettere per radio con una scarsità di mezzi che la televisione non permette. C'è una eh, idea di velocità della comunicazione e di eh, emozioni che tu puoi trasmettere con la radio che adesso è tranquillamente sostituibile con i social network che tra l'altro sono diventati uno strumento che tutti voi avete a disposizione e usate molto di più immagini quando usiate la radio. Non c'entra con la violenza in questo momento, ma un tempo io scoprivo i, i um, gruppi musicali più innovativi della scena newyorchese perché c'era qualcuno della radio Pinco Pallino che li aveva trovati a New York, a Londra eccetera eccetera e li faceva ascoltare Ma adesso tu puoi farlo con un click dal tuo computer non hai più bisogno che nessuno te li porti a casa in qualche modo lo stesso vale anche ahimè per le guerre e per le violenze um, però per esempio nel caso dell'Ucraina non mi risulta ci siano stati delle, dei fenomeni particolarmente forti di radio di una parte o dell'altra per intenderci, nel caso della Siria o nel caso in generale dell'Africa, la radio è uno strumento molto più utilizzato. Può essere, può essere secondo me il che effettivamente le società non si rinvite in alieni, ha parzialmente perso la capacità di immaginare perché io sono legato a radio eh, a un'idea eh, capacità di riflettere e immaginare sulle informazioni che viene data mentre l'immagine è più diretta è più usufruibile anche un idiota interpreta un'immagine interpreta un discorso eh, cioè, nella spiegazione di... Sì, e vediamo un po' dall'aspetto storico, questo però è vero non sono concorre cioè la radio se voi ci pensate quello che noi abbiamo sentito oggi e eh, lasciate immaginare quello che stava per accadere io non vi ho fatto vedere nessuna fotografia di massacri di eh, i cittadini che fuggono da o da D'Olio piccolino che va a parlare davanti ad un microfono voi avete ve lo siete immaginato se io avessi fatto vedere una foto non avrebbero bisogno di sforzarvi nemmeno a pensare a quello che stava per accadere e quindi sicuramente sì, i social network sono uh, uh, meno capaci di fornire emozioni, però sono altrettanto capaci, come la radio, di essere veloci, rapidi di dare informazioni. Questo è un elemento che io accomuna. Forse Ah beh certo, forse addirittura più rapidi, mm, diceva la professoressa Marchetti. Bene, eh, lasciamo, liberiamo e ringraziamo il Grazie a voi, grazie.